Bingo. questa volta senza mascherine questa volta senza mascherine dopo tanto tempo finalmente senza mascherine de tanto tiempo, por fin sin qualcuno guardava una persona e diceva ah bello adesso la gente è senza mascherine e diceva e guardava qualcuno e diceva no, diceva, no. <ride> è meglio con la mascherina <ride> però grazie a Dio che noi siamo tutti belli Grazie a che siamo tutti guapos. O ci stiamo anche brutto qua. O c'è un feo. Siamo tutti belli. E siamo tutti lindos. Perché quello che ci fa belli non è la crema che ci mettiamo sulla faccia. Perché quello che ci fa guapos non è la crema che ci mettiamo sulla cara. Ma no è quello che sta nel nostro cuore. Sino quello che sta nel nostro cuore. E quando Gesù vive nel nostro cuore. E quando Gesù vive nel nostro, cuore, la, vive nel nostro la luce e la gioia si vede dai nostri occhi. La luce e il gozo si vede nel nostro uomo. Quindi quando ti guardi allo specchio, Así, te al espejo, non devi vederti brutta, non devi vederti feo, ma devi vedere quella luce bella che è nei tuoi occhi. Sennò che devi vedere questa luce que che sta nei tuoi occhi, che poche persone hanno, che poche persone hanno. Quindi guarda la persona che sta accanto a te, quindi guarda la persona a lato, e dici i complimenti, sei proprio bello, e le felicità, che molto bello. Ovviamente sei maschio guapo, eh? Ovviamente sei un hombre guapo, <ride> Ok, oggi parliamo eh, di un argomento speciale, molto profetico. Oggi abbiamo un argomento molto speciale, molto profetico. Anche la predicazione di domenica scorsa era una predicazione molto profetica. Tuttavia, la predicazione del domingo passato era una predicazione molto profetica. Perché ci ha parlato di qualcosa che Dio sta facendo in questo tempo. De lo que Dios está en este e anche eh, oggi vogliamo parlare di qualcosa che Dio sta facendo. E oggi también vogliamo parlare di lo que Dio sta facendo. Perché le persone oggi hanno tanti problemi. Perché la gente oggi ha molti problemi. E anche nelle chiese ci sono molti problemi. E la chiesa también ha molti problemi. E il problema non dipende dal fatto che il mondo sia cattivo, sia troppo eh, peccatore. E il problema non dipende dal fatto che il mondo sia demasiado peccatore. Molte volte il problema non dipende neanche da noi. E molte volte il problema non dipende neanche da noi. La maggior parte delle volte il problema dipende da chi stiamo seguendo. La maggior parte delle volte il problema dipende da chi stiamo seguendo. Perché va ad arrivare un tempo di riposizionamento spirituale. Perché arriverà un tempo di riposizionamento spirituale. Un tempo in cui Dio metterà in alto coloro che sono ripieni di spirito. Un tempo in cui Dio sa mettere in alto quelli che sono pieni di spirito. E rimetterà in basso quelli che vivono nella carne. Perché non è più un tempo di vivere una vita nella carne. Perché non è più il tempo di vivere una vita, vivere una vita eh, come una chiesa di sapienza. Era il no tempo di vivere una vita come la chiesa di saggeuría o una chiesa di teologia o una iglesia de teología. di teologia di filosofia di filosofia di chiacchiere de charlas la gente stanca delle chiacchiere la gente sta cansada delle charlas sapete Italia c'è un dolce tipico che si chiama chiacchiere e cioè in italia hai un dolce tipico che si chiama charlas la gente è stanca la gente è stanca perché le chiacchiere non cambiano nulla. Perché le parole non cambiano nulla. Però è tempo che la Chiesa si muova in un nuovo livello. e Ed è tempo che anche le nostre vite si muovano in un nuovo livello. Che possiamo vivere e sperimentare veramente l'amore di Dio. Qui non si parla di un'altra religione. Aquí no se habla de otra religión. La religión no sirve a nada. No para nada. Aquí se habla de vivir el Dios vivente verdadero. Aquí se habla de vivir el Dios verdadero y viviente. Quello que ha abierto el mar rojo. ¿Y cerró el mar rojo? Que abrir, cambiar, y que puede cambiar y transformar realmente tu vida. Con la sua potenza, con su Jeremías capítulo 3, verso 15. Geremia 3, 15 dice. <coughs> dice così. Así dice. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. ¿Vidaró? No? Os daré pastores, pastores según mi corazón, que, vi que os apacienten con, con conoci conocimiento y con sabiduría. ¿Quién, ci ¿Quién nos da los pastores? Dios. Dio. E questi pastori cosa fanno? E che fanno questi pastori? Ci guidano Nos Con sapienza e con conoscenza Con conoscimento e sabidurio Tanto tempo fa c'era uh, un lavoro Hace molto tempo io ho un lavoro Sapete che i lavori nel corso della storia cambiano Sabete che uh, durante la storia i lavori cambiano Oggi ci sono molti lavori che non esistono più Oggi ci sono molti lavori che non esistono e uno di questi lavori era il cambia monete. E uno di questi lavori era il cambio monedas. Se qualcuno um, è esperto o gli piace collezionare monete antiche, sicuramente lo sa. Se qualcuno sa le monete antiche o gli gusta collezionarlo, sicuramente lo sa. Esistevano queste persone che cambiavano le monete. Eh, aveva queste persone che que cambiavano le monete e la funzione in realtà non era soltanto di cambiare la moneta non solo era di cambiare monete ma di verificare che le monete fossero autentiche uh, verificare se le monete erano autentiche perché che succedeva perché che passava che c'erano molte persone che portavano delle monete differenti che había molte persone che llevaban monete diferentes. Sapete, le monete in quel tempo erano por... fatte di oro e di oro e plata. Y quindi molti le prendevano e le limtavano. Y sì, llevaban monedas spavano e li pintavano. E quindi portavano monete false. Un poco como sucede a Napoli. Come vas a Napoli. Dove tu vai a comprare un telefonino? Dove vai a comprare un mobile? Per strada. La calle. Arrivi a casa. Apri lo scatolo. Apri la caja. Ed esce fuori il mattone. Ti sale un mattone. Il E l'adrillo. Non so se succede pure in Argentina. No sé si in, Argentina. Ah, in Argentina. O in Guatemala, succede pure in Guatemala. In Guatemala. Un ladrillo Che fanno le truffe? Che fanno una staffa, mentre ti viene nel mobile e ti sale un ladrillo Succede. Pasa. E lì era ancora peggio. Era un Perché le monete erano di oro. Perché le monete erano di oro. Addirittura cosa faceva qualcuno? Limava poco a poco le monete. Uh, Come che um, formava poco a poco le monete. E quindi la moneta sembrava sempre la stessa. E la moneta pareva sempre la stessa. Però loro prendevano tutta questa polvere di oro, la raggruppavano e facevano soldi. Però io tutto il di che e Cioè in realtà, se oggi voi vedete ancora le monete... De hecho, si las Vedete ad esempio una moneta eh, di un euro di 50 centesimi. Ejemplo, una un euro 50 Vedete che il bordo della moneta è disegnato, ha disegni. Vedete che il bordo della moneta tiene come rayas. rayas. O la 2 euro per esempio ha delle stelle. O la 2 euro tiene delle stelle. E questo viene proprio da quel periodo. Questo viene da questo periodo dove la gente si metteva a limare le monete dove la gente si metteva a limare le monete che erano, di oro, che erano di oro e quindi andavano a peso, así que iban a, peso e quindi c'erano queste persone che dovevano assicurarsi, así que tenía, había estas que que assicurarsi che questa moneta era, que la moneta era autentica che pesava veramente la stessa quantità che realmente pesava la misma quantità che era come doveva essere era tenía que ser. E questo ci porta alla riflessione che dobbiamo fare oggi. Questo ci a quello che dobbiamo que pensare Chi stiamo seguendo? Se Dio ci dà pastori. Pastores, chi stiamo seguendo? Pastori secondo il suo cuore. Según su corazón, o persone che non sono secondo il suo cuore. O persone no che non no secondo il suo O non stiamo seguendo nessuno. A, a todos les gusta ser independientes. A tutti gli piace vivere la vita alla propria maniera. A todos les gusta vivir su vida como quieren. Però quando cuando vivimos la vida a nuestra manera, Al final haremos un montón de errores y un montón de cosas malas se voi pensate ai ragazzi chicos, quando hanno questa età 14, 15 anni tienen, so, 14, 15 años, inizia questa fase di adolescenza di ribellione la adolescenza, la rebelión, in cui non vogliono più essere guidati dei genitori no por los padres, già si, si, si sentono è grandi se già si sentono capaci di poter fare loro le decisioni e le scelte che più gli piacciono Se credono capaci di poter tomare le decisioni e le sue cose e noi sappiamo che i più grandi problemi nella vita di una persona iniziano proprio in questa fascia di età. Dove, in esa, in esa dove le persone iniziano a non farsi guidare. A no Quindi questo ci riporta alla domanda di oggi. A de hoy. Chi stiamo seguendo? A chi stiamo seguendo? Pastori secondo il cuore di Dio. secondo il di Dio. O pastori senza il cuore di Dio. Sapete, la Bibbia dice che ci sono due persone che ci possono condurre. La parola dice che ci sono due persone che ci Pastori, come abbiamo detto secondo il cuore di Dio. Como hemos leído, según el de Dios, o quelli che ci portano fuori strada. O che ci fuori Come dice Isaia capitolo 3 verso 12. Come dice Isaia 3 verso 12, che dice, Pueblo mio los que te guían te engañan y tú en la carrera de tus caminos hay personas que te guían correctamente en el camino y personas que te guían en el camino correcto y otras personas que te llevan en un camino equivocado hasta una amistad puede ser la correcta si te guía para acercarte a Dios o puede ser equivocada se ti porta a fare le cose contrarie a Dio. E quindi chi stiamo seguendo? Asi, a chi come possiamo essere sicuri che quello sì. che stiamo seguendo è originale? E come originale? Proprio come questi cambiamoneti che dovevano vedere la moneta. Giustamente come cambiavano le monete che le monete. Quali sono le caratteristiche che possiamo vedere per dire, ah, questa è la cosa corretta? Quali sono le caratteristiche che possiamo vedere per dire che questo è lo corretto? Il segnale più importante, il segnale più importante è lo Spirito Santo. È il Spirito Santo. Quando Mosè stava per morire, Quando Mosè stava a punto di morire doveva scegliere un successore. Tavate che elegire un uh, successore. Sì. Successor. E questo successore non l'ha scelto perché era magari suo figlio. Y no eligió su um, sucesor porque era su hijo, por ejemplo. O no lo ha scelto porque era una persona inteligente. O no lo eligió porque era una personalista. O no lo eligió porque era un buen parlador. O no lo eligió porque sabía hablar bien. O no lo ha scelto porque era eh, molto amato e molto voluto dalle persone o non le dice perché era molto amato e molto querido per la gente o perché cantava bene o perché cantava bene o perché si vestiva bene o perché si vestia bene qual era la caratteristica? qual era la, la caratteristica? numero 27 18 numero 27 18 e <coughs> Jehová dijo a Moisés toma Josué, hijo de Nun varone nel quale hay espíritu e pondrai tu mano sobre él la caratteristica doveva essere La caratteristica che doveva essere una persona in cui c'è lo spirito. Che una in non doveva essere una persona forte con le armi. Una fuerte, con armas. O una persona intelligente. O una persona lista. O che aveva studiato all'università. All Queste caratteristiche non, caratteristiche non servivano. Perché quello che doveva fare le cose era Dio. Lo que que era una cosa doveva avere quella persona solo uh, questa persona solo te que una cosa lo spirito doveva essere sopra di lui stare sopra lui un uomo con lo spirito un uomo con lo spirito può che non è intelligente può che non sia listo può essere che non ha studiato può che non abbia studiato può darsi che eh, non è figlio di nessun altro pastore può essere che non sia il altro pastore però tutto quello di cui ha bisogno per fare esattamente quello che deve fare Pero tiene todo lo que necesita para hacer exactamente lo que e tiene que hacer. La gente Dios. lo dice a Josué. La gente se lo dijo a Josué. Dice, estaremos si Dios estará como con La gente le dijo a Josué, nosotros estaremos contigo, si Dios estará contigo como estuvo con Moisés." Entonces, ¿quién estamos siguiendo? O ¿qué estamos diventando? O ¿qué nos estamos volviendo? Personas llenas de espíritu. O personas llenas de sabiduría. O llenas de sabiduría. Uomini e donne di esperienza. Uomini mujeres de o uomini e donne di potenza. O uomini e donne di potere. Il risultato della nostra vita è sulle nostre forze. O sulle sue. O sulle sue. O sulle sue. Quando, entrarono promessa, Quando entrarono nella Tierra promessa, Tutte le persone, dopo un po' di tempo, iniziarono ad allontanarsi da Dio. la gente, de repente, a da Dio. E allora Dio doveva fare una cosa. Dio. Doveva alzare una persona. che una persona. Piena di spirito. Che doveva far tornare il popolo a Dio. Para che lo a Che liberava il popolo da tutti gli oppressori, da tutti i nemici, da tutti quelli che stavano combattendo. Para e enemigos que estaban oprimiendo al E così le persone venivano a essere liberate. E così la gente si va a essere liberata. Dio usava persone piene di spirito. Dios de per portare liberazione alla vita delle persone. e gente. Il problema purtroppo le, oggi. Il problema oggi. Hoy e abbiamo tante persone capaci perché es abbiamo que tanta gente capaz però poche persone unte pero pocas personas ungidas tante persone che parlano in lingua tante persone che parlano in lingua ma con poche persone con la potenza pero poche persone con poder tanti che cantano lodano saltano e danzano muchas personas que cantan bailan alaban adorano ah allora però pochi che riescono a portare liberazione alla vita della gente. Però pochi che gli liberazione alla vita della gente. Un morto non ha bisogno di chi si canti una canzone. Un morto non necessita che le canti una canzone. Ha bisogno di essere risuscitato. Necessita essere risuscitato. Amen. Una persona malata non ha bisogno di qualcuno che gli vicino cioè e dice Dio sta con te, non ti preoccupare. Una persona che non necessita di qualcuno che le dica tranquillo, Dio sta contigo, non ti preoccupi. No, no, di qualcuno che ha bisogno, alzati e cammina. Sino che necessita di qualcuno che le dica, levántati e cammina. Perché questo è quello di cui c'è bisogno oggi. Perché questo è lo che necessitiamo oggi. E viene un tempo nuovo per la Chiesa. E viene un tempo nuovo per la Chiesa. Viene un tempo di riposizionamento spirituale. È un tempo di riposizionamento spirituale. Dove Dio metterà di nuovo in alto? In alto le persone che sono veramente guidate da lui. lui, E tutte le persone invece che sono lì per la carnalità, y todas las que están ahí per carnalità saranno tolte da là. Saranno in tears dello viene un tempo in cui Dio alzerà tutti i credenti che sono guidati dallo Spirito viene un tempo in cui Dio va a levantare tutti i credenti guidati dalla carne e va a abbassare tutti i credenti guidati dalla carne se qualcuno ci dovesse chiedere qual è questo tempo che stiamo vivendo oggi come Chiesa se alguien nos doviese di preguntare qual è il tempo che stiamo vivendo oggi come Iglesia questo è un tempo di riposizionamento spirituale è un tempo di riposizionamento spirituale negli anni passati le cose sono andate come sono andate En los años pasados las cosas uh, han ido como han ido. El cuerpo de Cristo es de confusión y, de y El cuerpo de Cristo está lleno de confusión y de desorden. C'está en la cabeza quien tiene que estar en la cola. Y la coda la está en la cola quien tiene que estar en la cabeza. Pero, pero ahora viene un tempo di, di no tiempo de reposicionamiento. Dónde Dios, que Dios pondrá en alto lo que tiene que estar en alto. Y en basso devono en basso. pondrá en lo bajo los que tienen que estar en lo bajo. Perché è un tempo di un grande cambiamento. Perché è un tempo di un gran cambio. Abbiamo bisogno di uomini e donne che siano guidati dallo Spirito Santo. Necessiamo di uomini e donne guidati dal Spirito Santo. Mosè dice così, atti capítulo 3 verso 22. Mosè dice così in Hechos 3, 22. <coughs> Hechos 3, 22. 22. Perché Mosè dijo a los padres padri, Il Signore vostro Dio os levanterà, profeta de vostri hermanos como yo a él uh, oiréis en todas las cosas que os hablare. Moisés dijo el señor le dará un profeta como me uh, mosé le dijo el señor os levantará profeta uh, como yo un profeta como yo porque c'era un profeta como mosé, y, profeta como yo? No como mosé. Profetas como y profetas que no eran como mosé porque había un profeta como mosés y profetas que no eran como mosés cuál era la diferencia cuál era la diferencia la differenza è che Dio parlava direttamente con Mosè. La differenza è che Dio parlava direttamente con Mosè Non so se mi state comprendendo. Non so se intendete. Viene un tempo in cui Dio darà profeti come Mosè. Viene un tempo in cui Dio darà profeti come Mosè Generazioni che ascoltano la voce di Dio. Generazioni che ascoltano la voce di Dio, di Dio. E che seguono la guida di Dio. E che seguono la guida di Dio. Non profeti di Baal. No Baal. Sapete? a volte capita che es que ci sono tante persone che sono eh, in diverse realtà che in realtà e fino a quando vanno bene tutto a posto ma quando iniziano i problemi los dove stanno i pastori? dove stanno i profeti? io mi sono <susurra> trovato con alcuni fratelli in <susurra> passato e ho stato con alcuni in quel passato. Che di repente dopo anni mi venivano e mi chiamavano. Apostolo, sto passando per questo, per questo, per questo, per questo. sto passando per questo, questo, questo e questo. il tuo pastore dove sta? Il tuo pastore dove sta? Pastori che mi hanno contattato. Pastori che mi contattarono. Sto passando per questo, per questo, per questo con la mia famiglia. Sto passando per questo, questo e questo con la mia famiglia. E tu la tua copertura dove sta? E tua copertura dove sta? Come tu sei stato dieci anni con questo pastore, con questa copertura? Tu sto dieci anni con questo pastore e con questa copertura. E adesso che il problema dove sta? E ora che ti hai un problema dove sta? Perché quando ci sono i problemi. Perché quando ho i problemi. I lupi sono quelli i primi che scappano. I mercenari lupi. sono i primi che scappano. Ma ah, i mercenari sono i primi che si scappano. Ma quando ci sono persone che sono non di Spirito Santo, le Spirito Santo, lo Spirito Santo le muove e li porta dove devono andare. E lo Spirito Santo li muove e li porta dove devono portare frutti. Donde devono portare frutti dove ci sono persone che devono essere liberate, che ser dove ci sono persone che hanno bisogno di essere guarite, che persone che hanno bisogno di essere persone che hanno bisogno di essere ristorate, persone che necessitano essere ristorate per la potenza dello Spirito Santo. Il poder del Spirito Santo, viene un tempo di riposizionamento della Chiesa, viene un tempo di riposizionamento della ci saranno cambiamenti forti e profondi, e perché Dio metterà in alto quello che è veramente spirituale. Dio in alto lo che realmente è spirituale e Dio butterà a terra quello che invece è carnale. L'opera lo di ognuno sarà provata col fuoco. L'opera di ognuno sarà con il fuoco. E noi come possiamo distinguere quando qualcosa è da Dio o quando qualcosa non è da Dio? E come, come lo que è di Dio e lo lo Questo può avvenire soltanto quando tu puoi vedere che lo spirito è sopra quella persona. Questo solo può dipassar quando vedi che spirito sopra persona. Isaia 42 verso 1. Isaia 42 versículo 1. Isaia Vale. Isaías 42, 1. Y aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento, He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Mi siervo que yo he elegido, yo he puesto mi espíritu sobre él. Muchas personas han pasado en la historia. E molte persone sono passate anche nella nostra vita. molte persone passavano nella nostra vita. Però quelle che veramente ci hanno impattato non era perché erano intelligenti. No es porque eran inteligentes, no era porque eran fuertes. Es porque eran fuertes. Va Santo era Sino que porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Este no queremos delle persone differenti. ser personas diferentes. No es tiempo de crecer en inteligencia. No es tiempo de crecer en inteligencia. No es tiempo de andare a a fare sport perché dobbiamo fare i muscoli più belli. Non è tempo di a fare il deporte per fare più muscoli. Gli unici le muscoli che dobbiamo fare più grandi Los sono quelle delle ginocchia, sono della davanti a Dio. Di Dios. Ci dobbiamo laureare que, uh, in ginocchiologia, <ride> rod rodiglieria. rodiglieria. Perché quando l'uomo si abbassa è lì, Dio, è lì che Dio si alza. Perché quando, uh, quando si baja, ahí Dios lo levanta. Ma quando l'uomo si alza è lì che Dio lo abbassa. Però quando l'uomo si levanta, è Dio lo basta. E un giorno Gesù disse una cosa a Pietro e Giovanni. E dia le algo a Pedro e Juan. Luca capitolo 8, 22 ah, Luca capitolo 22. Dal versetto 8 al versetto 10. Dal versicolo 8 al 10. Y envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id aparejándonos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que aparecemos? Y él les dijo: He aquí, cuando entraréis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Jesús le había dicho de seguir a un hombre. Jesús le había dicho de seguir a un hombre. Para llegar a un posto donde debe haber una intimidad con él. Para llegar a un sitio donde tenía que tener una intimidad con ellos. Que lo que Dios está pidiendo hoy a la iglesia es de que tengamos una intimidad con Él. Y lo que Dios está buscando son personas que puedan guiar a otras personas para tener una intimidad. Y el señal que distingueva a estas personas era un vaso de agua sulla la cabeza. Y el señal que uh, distinguía a esta gente era como una maceta en la cabeza. De agua. De agua. Era un símbolo dello Spirito Santo. Era un símbolo dello Spirito Espíritu Santo. Y, disse discepoli, Seguitelo. y dijo a los discípulos, seguidlo. a los quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Si estamos siguiendo personas con lo Spirito. Estamos siguiendo personas con el Espíritu. Estas nos llevarán a tener una intimidad más profunda con Dios. Desde esa cena, i discepoli non furono più discepoli, furono apostoli. Los discípulos ya no eran discípulos, sino que apóstoles. Perché l'intimità produce un cambiamento nella tua vita spirituale. Perché l'intimità produce un cambio in tua vita spirituale. Immagina il momento, era la festa di Pasqua. Immaginate il momento, era la, fes la festa di Pasqua. C'era in mezzo alla strada bambini che correvano. Por la calle niños la festa che si festeggiava nel Tempio. La festa del Tempio. C'erano i farisei che stavano nel Tempio ad adorare Dio. Stavano i farisei nel Tempio adorando a Dio. C'era chi cantava, chi danzava. C'era chi cantava, chi bailava. Chi vendeva le cose in mezzo alla strada? Chi vendeva cose. La calle. una confusione incredibile confusione. però in mezzo a questa confusione Gesù aveva dato un segnale Eso se le había una señal. Non disse andate a cercare il posto dove ci sono le sedie più comode. No le dijo, uh, vayan o non le dico a sitio O disse andate a cercare un posto dove c'è aria condizionata. O no dico uh, a un sitio dove c'è O dove una bella musica. O una musica? Dice: andate a cercare una persona che abbia un vaso di acqua sulla testa. Dice, andate a cercare una persona che tenga una masetta di acqua nella cabeza. Quella persona, seguitela a questa persona seguirla. Seguite una persona che è piena di spirito. Seguite una persona che sta di spirito. Questa persona vi porterà ad avere un'intimità con me. Esta persona va a una conmigo. Questa persona vi porterà ad avere un incontro con me. Questa persona vi porterà, porterà ad avere una trasformazione con me. Esta una trasformazione con me. Esta una trasformazione conmigo. Non potevano seguire chiunque. Non potevano seguire Non potevano seguire quello che più gli piaceva. Seguire che gli dovevano seguire quello su cui Dio aveva messo il segnale la dove Dio ha posto la segnala. Fratele viviamo in un tempo in cui le persone scelgono le chiese per convenienza. Perché viviamo in un tempo in cui la gente elige la chiesa per convenienza. Ah, pastor, io vado in quella chiesa perché è più vicino a casa mia. Ah, voglio in questa chiesa perché stiamo più cerca di casa. Oppure perché ci sta la sorella che mi accompagna con la macchina? O perché è la hermana che mi accompagna con il costo? Ah no, vado in quella chiesa perché c'è un bel gruppo di giovani, così che i miei figli sono insieme ad altri giovani. O voglio perché un bel gruppo di giovani i miei con altri giovani. Vado in quella chiesa perché c'è il teatro a me piace fare teatro, quindi faccio teatro. Voglio insegnare perché faccio il teatro e a me gusta farlo. Non so se mi state cambiare te. Non so se si intende Chi state seguendo? A chi le stai seguendo? È Dio che vi sta parlando. È Dio che os sta parlando. È Dio che vi sta mostrando il segnale che dovete seguire. È Dio che os sta mostrando la signa che tenéis che seguire. O state scegliendo voi quello che più vi piace. O state eligiendo voi quello che più vi gusta. Se tu vuoi che l'opera di Dio avanzi, si que la obra di Dios avanzi se vuoi entrare in, si entrare in un nuovo livello spirituale, è tempo di seguire le persone che hanno l'acqua sulla testa. Es la gente che tiene in la Il segnale che Dio ti manda. manda non la tua opportunità. Non tu no quello che ti piace. Non lo che ti piace a te. A Pasqua c'erano tanti sapienti. Tanti farisei. C'era Gamaliele Gamaliele che era un grande professore. Che fu il professore di Paolo. Che fu il professore di Paolo. Persone con tanta sapienza. Persone con molta sapiguria. La testa grossa così. Con una cabeza così grande. E loro stavano nel tempio e pregavano tutti i giorni. Stavano nel templo e oravano tutti i giorni. Signore, manda il Messia! Signore, manda il Messia! Signore, manda il Messia! Signore manda il Messia! Signore, manda il Messia! Signore il Messia! E Gesù stava camminando nella strada. Gesù stava in la calle camminando. Cechi. Guide di ciechi. Guide di ciechi chi stai seguendo? chi stai seguendo? Dove stai andando? Dove stai seguendo? Chi sta guidando la tua vita? Chi sta guidando la tua vita? Ciechi? Ciegos? O persone con lo spirito? O persone con lo spirito? Il problema della Chiesa oggi? Il problema della Chiesa oggi? Perché non si riesce a vivere la vita abbondante di Dio? Il pro, problema del perché non si può vivere la vita abbondante di Dio? Non è Dio. Non è Dio. Molti pregono Dio, Dio, Dio. Muchos oran Dios, Dios, Dios. El problema no es Dios. il problema non es Dios. Dio es siempre lo mismo, no ha cambiado. Dios es siempre el mismo y nunca ha cambiado. ieri, oggi e per sempre será lo mismo. Ayer, hoy y para siempre, siempre va a ser el mismo. El problema no es que el mundo è troppo peccatore, il problema sea demasiado pecador. Ah, la gente no se converte porque hoy c'è demasiado pecado. Ah, es que la gente no se convierte porque hay mucho pecado. No, no, tanto pecado, porque la gente no quiere conoscere Dio, Dios. Mucho pecado y la gente no quiere saber de Dios. No, no, el problema no es questo il problema è questo. il problema è che mangono persone con il vaso di acqua sulla testa il problema è che faltano persone con la macetta di acqua in la cabeza oppure la gente sta cercando altre cose e non li vede O la gente sta buscando altre cose e non le vede però queste persone sono state unte per, per trasformare le vite per trasformare le vite per, trasformare per cambiare le vite delle persone per cambiare la vita della gente perché Dio vuole darti una vita, una vita abbondante perché Dio vuole darti una vita in abundanza non vuole darti una vita di sopravvivenza no a cosa ti serve dover vivere per essere malato 24 ore su 24 tutto il giorno? A che ti serve vivere per stare infermo 24 ore al giorno? A cosa ti serve eh, eh, essere salvato? De qué te sirve ser salvado? correr siempre espíritu de los mismos problemas, tiene los mismos problemas. Mismo problema. siempre corriendo detrás de los mismos problemas. que no va? Hay algo que no está bien. problema no es Dios. El problema no es Dios. Si no a dormire la notte, el problema no es Dios. Si no puedes dormir por la noche, el problema no es Dios. Si no puedes dormir por la noche, el problema no es que hay demasiado pecado. El problema es que hay bisogno de, ser, o de, preghiera, o de Lo que pasa es que tienes que recibir oración y liberación. Un cambiamento un cambiamento nella tua vita un cambio in tua vita. hai bisogno di ricevere guarigione necessita sanità un cambio nella tua vita un cambio in tua vita però questo non lo trovi per strada questo non lo trovi per la calle non lo trovi se siedi uno carnale non lo, si carnale. Solo lo trovi se siedi qualcuno che ha l'acqua sulla testa solo lo vas a incontrare seguendo qualcuno con la maceta in la cabeza fratelli, sorelle, non abbiamo bisogno di gente che ci a liscia non è... <ride> <ride> ah. Ah. ah, non necessitiamo so gente che non si acaricie che sta là sempre come sei bello come sei bello come sei bello e poi quando ci sono i problemi il primo che ce l'ha i problemi ci sono i problemi che disapparono abbiamo bisogno di persone che insegnano come insegnava Gesù di persone che insegnano come Gesù si insegnava quando tu vedi che Gesù insegnava Gesù insegnava forte Quando vedi che Gesù insegnava e già sia forte Gesù diceva la verità Gesù diceva la verità e perché diceva la, la verità? Perché, dice la perché è la verità che ti fa liberi. Perché la verità che ti libera. Il problema è che abbiamo molte persone possedute. Il problema è che c'è molta gente possedida. È perché ci sta troppa gente che ti aliscia. E' poca gente che ti dice la verità. E poca gente che ti dice la verità. Però la verità è quella che rende le persone libere. E noi abbiamo bisogno di persone che ci mettono davanti alla verità. E de gente che Qual è la verità? Qual è la verità? Che se non seguiamo Gesù andiamo all'inferno. Se all ah però Dio, amore, però Dio è amore. Alla fine salva tutti. E, salva todos. e quindi dobbiamo accettare tutti. Noi possiamo anche accettare tutti. Anche accettare tutti. Accettare a todos. Però quando andiamo, fuori, quando andiamo in cielo non saranno tutti accettati. Però cielo, non saranno tutti accettati. Solo quelli accettati. che hanno creduto nel Signore Gesù. Que nel Gesù. E sono rimasti fedeli fino alla fine. Si hasta Questa è la verità. Questa è la verità. Ah, va bene, il fratello la sorella sta in adulterio. Bueno, l'hermano e la sta in adulterio. Che fa? Non fa niente, poverino, poverino. non passa nada, povercito. Come non passa niente? che non passa nada. L'adulterio è un peccato. È un peccato. Conduce le persone all'inferno. Io e la gente all'inferno. Ah, no, no, questo non è scritto nella Bibbia. Questo non sta nella Bibbia. No, no, ci sta, ci sta. sta. Dobbiamo predicare la verità vos que la gente capisca que el pecado te porta all'inferno para que la gente entienda que el pecado te lleva al infierno y decida de cambiar vida, cambiar su vida. De, seguir de seguir realmente a Jesús para tener una vida diferente personas que tienen el vaso con agua la gente que tiene la maceta de agua te quiera la, la verdad porque es la verdad la que te lleva a un cambio non è, non è importante quanta gente rimane nella Chiesa. Non importa quanta gente si chiede nella Chiesa. Sapete, all'inizio della mia fede ero responsabile di un gruppo di giovani. Sapete, sì, all'inizio della de mia conversione ero responsabile di un gruppo di giovani. E quindi parlavo con i responsabili di questa chiesa. e parlavo con i responsabili della iglesia. che c'erano dei problemi. Perché c'erano persone che venivano a cantare e a suonare con la minigonna. e sapete cosa mi rispose? ¿sabes que me que me mi Disse, no, guarda che non gli possiamo dire niente. Sí, bueno, però non possiamo dire niente. Perché ha una famiglia molto grande. Una famiglia muy grande. E quindi se gli andiamo a dire qualcosa, algo, non vengono più in chiesa. E siccome Come che non dire niente? Questa persona sta andando lì per peccare. E lo fa volutamente. E lo fa E noi non gli diciamo niente. Che no diciamo cosa stiamo facendo? Che stiamo facendo? Cosa stiamo costruendo? Che stiamo Chi stavo seguendo? A chi stavo seguendo? a persone che portavano la gente alla vita persone che la gente alla vita pastori con il cuore di Dio con il Dios, o persone che stavano conducendo la gente alla morte o persone che stavano la gente alla morte Fadale, questo è molto, grave. Eso è molto grave perché in base a chi stiamo seguendo, según chi stiamo seguendo cambia la destinazione dove andremo. cambia la destinazione dove andiamo a terminare no, no, perché abbiamo bisogno di persone come Unte perché qué necesitamos persone ungidas? Porque necesitamos recibir ricevere guarigione con Jesús. Jesús no solamente ricevere sanità come con solo hablaba e enseñaba. No enseñaba. Pregaba per por los enfermos. Y y los enfermos sanaban. Porque los signos tienen que acompañar la predicación. Addirittura i farisei stessi hanno riconosciuto Gesù dai segni. a Giovanni, capitolo 3, versetto 2. En Juan, capítulo 3, versículo 2. <coughs> Ester vino a Gesù, di noche e díjole: uh, Ravì, sappiamo che hai venuto da Dio per maestro, perché nessuno può hacer queste segnali che tu haces, se non fuere Dio con él. Sappiamo che tu sei venuto da Dio, Sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. ¿Dónde son i segnali? están las señales? Y quiero hacer Al inicio de, al inicio de la fe. Al inicio de la fe. Capitó una cosa ero en una chiesa. Estaba en una iglesia. Ero joven, 18 años. Tenía 18 años. Y al entra entró una persona poseída. Dio me l'aveva mostrato in sogno 15 giorni prima che sarebbe entrata quella persona. Io sono mostrato in sogno come hace 15 giorni che io entro una persona posseduta. E noi stavamo facendo una riunione di giovani. Stavamo facendo una riunione di giovani. All'improvviso entra questa persona posseduta. E entra la persona posseduta. E si manifesta. E si manifesta. E inizia a vivere. E, e inizia a vivere. Sai, è, sì, è normale. E poi prende una penna e inizia a scrivere su, su una lavagna, e una lavagna lì e inizia a scrivere. E prendiamo un e poi bueno, uh, lo vediamo e so, inizia a scrivere la pizarra. Aiutatemi! Ho bisogno di essere liberato! Gesù liberami! Gesù, liberami! L'uomo non poteva parlare! Non poteva ni parlare! Però era lì a scrivere! E quindi dico, cioè i giovani, iniziamo a pregare. E gli dico ai scovenni, a orare. Quando dico iniziamo a pregare l'uomo scrive Gesù è presente qui, sento la sua presenza E quando iniziamo a orare l'uomo scrive Gesù sta qui, io sento la sua presenza E io dico, uomo ha bisogno di essere liberato e dico, Facciamo una cosa a Chiamiamo gli anziani della Chiesa y Io sono convertito da poco, non so come fare E io ho poco tempo convertito, non so sé che fare E quindi e li diamo. Lo diamo Nel frattempo inizia a pregare per questa persona E, quest a la gente. e questa persona e inizia e a liberarsi La persona inizia a liberarsi però arrivano questi anziani, lo guardano, anziani lo guardano lo, miran, lo prendono lo, toman, lo prendono su una sedia lo, si, lo siedono in una silla e chiamano l'ambulanza non so non mi sto dicendo una, una sciocchezza verità ma è una tonteria realmente passato. Io avevo 18 anni, 18 anni. Appena convertito. E stavo pregando che si stava liberando l'uomo. E stavo orando l'uomo si stava liberando. Non aveva esperienza. No esperienza. Non sapevo niente. Non sapevo nada. Però sapevo che quell'uomo aveva bisogno di Gesù. Però, su e stavo volendo a pregare come potevo. E, e arrivano questi grandi uomini di fede. fede. Che con tutta la loro fede. fede Chiamano l'ambulanza. Chiamano l'ambulanza. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Y yo a quién estaba siguiendo? ¿Personas que me estaban portando a la vida? ¿Personas que me estaban llevando a la vida? ¿O personas que me estaban portando a la muerte? ¿Personas que me estaban llevando a la muerte? Gesù liberava, dice la Bibbia, tutti gli oppressi dal diavolo perché Dio era con lui. Gesù, come dice la parola, liberava tutti gli opprimiti dal diavolo perché Dio stava con lui. I farisei dicevano che questo predica in una maniera particolare. I farisei dicevano che questo uomo predica in una maniera particolare. Addirittura comanda i demoni e i demoni li obbediscono. Anche le ordenano i demoni e questi le obedevano. Sì. Sí. Sì. Sí. I demoni ci sono sottoposti, sono sotto i nostri piedi. Perché i demoni sono sotto i nostri piedi. Le malattie sono sotto i nostri piedi. Le infermità stanno sotto i nostri piedi. E quando tu trovi davanti a delle situazioni del genere? E ti delle situazioni così, devi imporre le mani e cacciare questi demoni nel nome di Gesù. Nome di Gesù. Perché Gesù ti ha dato l'autorità per poterlo fare. Gesù ti ha dato per farlo. E lo Spirito Santo è sopra la tua, vita. E la tua vita. Chi stiamo seguendo? A chi le stiamo seguendo? Oggi tanti sono morti. Oggi molti sono morti. Sono nelle chiese. iglesia. Sembra che sono vivi lì nella sedia. Parece che stanno lì vivi nella sedia. Però dentro come stanno? Però dentro come stanno? Io lo dicevo qualche tempo fa ad alcuni fratelli. Lo dicevo hace tempo ad alcuni hermani. Ah, noi stiamo bene. Noi stiamo bene. Noi altri. Per gli altri. La gente, che sta succedendo intorno a noi? Che sta passando con la gente alrededor di noi? Io vedo un disastro oggi. Io vedo un disastro oggi. Vedo tante cose belle, vedo tantas cose lindas, Ma poche cose buone. Però poche cose buone. No. Vedo molti belli eventi. Vedo molti lindosi eventi. Però vedo poche conversioni. Vedo tanta gente, ah che bello! Finalmente ho tanti amici nella Chiesa. Vedo tanta gente lì, poca gente lì in ginocchio a piangere, a dire Signore perdonami dei miei peccati. i miei Qualcosa non va. Algo non sta bene. Chi stiamo seguendo? A Dove stiamo andando? Donde yendo? Persone che ci avisciano. Persone che non si o persone che ci stanno dicendo la verità. O gente che non dice la verità. Un uomo stava portando il vaso in mezzo a Gerusalemme quel giorno. La gente guardando altre cose. La gente mirando por otros lados. Però gli apostoli guardando il segnale. La Lì c'è lo spirito. spirito. Quello dobbiamo seguire. Che eso. Quello ci porterà alla vita. Nos va a alla vita. Gli altri ci porteranno alla morte. Lo demás ci va a llevar alla morte. Viene un tempo di riposizionamento mm -hmm. spirituale. Vi darò pastori secondo il mio cuore. Mi I discepoli erano chiusi, pieni di paura. I oh, si stavano se Lo discepoli. di miedo ma qualcosa cambiò. Algo cambiò. Lo spirito venne su di loro El sobre e divennero gli apostoli. Che cambiarono sì. il mondo sì. allora conosciuto. Y cambiaron el mundo que habían, que habían conocido. ¿A quién estamos siguiendo? A quién siguiendo? i farisei. Muchos siguen los fariseos. Siguen i nomi Muchos siguen los fariseos. Muchos siguen nombres importantes. Muchos siguen nombres importantes. Muchos van a la iglesia donde hay mucha gente. Pero entran con, i problemi. Pero entran con los problemas. E escono con più problemas. E salen con más problemas. No es que salgan con gli stessi problemas. Es È che que salgono con los mismos. Peor. Peor. Porque si trovano feriti, con pianti. Porque están heridos y llorando. E non trovano un ambiente dove ricevono liberazione. liberazione. Trovano un ambiente dove ricevono giudizio, mormorio, calunnie. calumnia. Un dove juizio, y cismi, y Ma viene un tempo di riposizionamento spirituale. Un tempo spirituale. Il vaso dell'acqua è sopra di noi. La dell'acqua è sopra di noi. Dio ci ha dato lo spirito per essere questi uomini col vaso. Dio nos dio dato l'Espirito per essere este hombre con la masia. Per poter essere un segnale di cambiamento nella vita degli altri. Per essere un segnale di cambio nella vita degli amati. Non religione. No una religione. Non una religione come le altre o cambiare religione. Non è cambiare religione o una delle religioni. una risposta per il cambio della vita della gente. È una risposta per il cambiare la vita della gente. La vida de la gente. No. Dove sono le persone ricchiene del Spirito Santo? Dove sta la gente richiedina del Spirito Santo? C'è un mondo che sta cercando risposte. Hay un mundo que busca la respuesta. Y la respuesta no la, trova la, respuesta no la encuentra el psicólogo. No la encuentra el filósofo, No la encuentra el No la trova No la encuentra el político. Ai ah, politici quando ci sono le elezioni. Ai quando hai la selezione e i politici. Non ti preoccupare, ti trovo io il lavoro. Non ti no preoccupi io ti incontro il lavoro. Basta che mi voti, ti faccio vedere quanti lavori ti trovo. Solo dammi il tuo voto e ti incontro tutto il lavoro che chiedi. Dopo le votazioni, de eso, lo, lo saluti per la strada. Lo saluti per la gaglia e non ti risponde mai ma chi ti contesta? O capita solo in Italia così. Solo passa in Italia. I politici non hanno la risposta. Los no la I filosofi non hanno la risposta. No parole, parole, parole. Palabras, palabras, palabras. La gente ha bisogno di risposte. La gente e le risposte solo possono venire da persone unte con lo Spirito Santo. La solo puede venir de gente Spirito Santo. Dio sta cercando persone che vogliono essere queste persone. Dio sta cercando persone che vogliono essere differenti Dio sta cercando persone che vogliono essere queste persone. Dio sta cercando persone che vogliono essere queste Y se está buscando personas que quieren ser diferentes. Forza que no quieren ser famosas. Que quizás no quieran ser famosas. Porque hoy si no eres famoso parece que no está bien. Però persone che vogliono essere effettive per i Dio? persone che il re persone che vogliono essere strumenti usati realmente per Dio? Per, per cambiare e trasformare la vita della gente. Per cambiare e trasformare la vita della gente. Dove sta questa gente? Sta questa gente? Dove sta, questa chiesa? Dove sta, questa, chiesa? Dove sta questa chiesa? Io voglio essere questa chiesa. Tu che chiesa vuoi essere? E tu che essere? Cosa vuoi essere? Scegli chi vuoi seguire. Seguir. Scegli chi vuoi essere. chi. Se vuoi essere un religioso. Se vuoi essere un religioso. Se vuoi essere un teologo. un teologo. teorico. Un teorico. O vuoi essere effettivo? Vuoi essere effettivo. Vuoi essere effettivo. Cosa vuoi essere? Vuoi essere? Qual, è Qual è la risposta? Cosa risponderai a Dio? Che le a rispondere a Dio? Chi manderò? A chi ma Chi andrà per me? Chi andrà per me a fare altre religioni? Chi dirà per me a fare altre religioni? No, non dice così. Ah no? Chi andrà per me? Chi dirà per me? Per cambiare i puri della gente. Per cambiare il corazon della gente. Dio ancora sta cercando. Perché Dio si buscando. Dio sta chiamando. Dio sigue chiamando. Dove sta questa gente? Dove sta la gente? Vogliamo alzarci in video? Vogliamo avere un momento per pregare? Vogliamo parlare so e tenere un momento per andare? Salutiamo tutta la gente che ci segue per internet. in diretto.